Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io mi chiamo Salvi. Qual è il colmo di un salto? Perdere il filo del discorso.